Carissimi, adesso ancora siamo chiamati a contemplare il grande mistero di Pasqua, il mistero della morte, e resurrezione di Gesù, questa bellissima domenica ormai nella quale camminiamo, camminiamo insieme ai discepoli di Emmaus. Mi piace molto questa icona dei due di Emmaus. Mi piace applicarla al vissuto associativo del movimento apostolico ciechi, di cui sono l'assistente nazionale. Infatti nella nostra associazione confluiscono vedenti e non vedenti. Allora eh, mi piace ecco, applicare, come dicevo, questa pagina del Vangelo a, a quello che noi viviamo, alla nostra associazione, vedenti e non vedenti insieme. Ecco, il non vedente non è accompagnato dal vedente, ma cammina insieme al vedente. E questo cammino si dispiega da Gerusalemme a Gerico. E in questo caso, secondo il Vangelo, da Gerico a Gerusalemme. Dal basso verso l'alto. È un camminare verso Dio. E in effetti, in questo cammino, Mentre camminiamo, mentre ecco, stiamo l'uno accanto all'altro, il cuore si scalda. E se poi parliamo di Dio, prendiamo in mano ecco, il Libro delle Sacre Scritture, come Gesù ha fatto con Cleopa e l'altro discepolo di cui non viene menzionato il nome, e così possiamo ritrovarci noi, ognuno di noi si può ritrovare insieme a Cleopa. Ecco, quando noi ecco, veniamo in questo, in, in, veniamo a prendere tra le mani la Bibbia, allora ci accorgiamo che il Signore stesso ha parlato. È un cammino graduale, i due di Elmos in effetti fanno un cammino graduale e il Signore stesso li porta, li conduce per mano. E, vorrei dire, eh, il Signore cammina con i ritmi di questi due discepoli, quindi con i nostri ritmi. Cammina lentamente quando noi siamo presi dallo sconforto, Lui è con noi. Quando siamo, abbiamo il cuore triste, Lui ci è accanto. E quando siamo gioiosi, Lui corre e si spinge con noi nella gioia. Ci sta accanto. Molto spesso ci passa accanto e noi non ce ne accorgiamo. Però lo possiamo riconoscere. Lo riconosciamo nell'atto del, dello spezzare il pane, l'atto eucaristico appunto. Ci manca tanto, ci è mancato tanto in questo tempo segnato dalla pandemia del coronavirus e ci manca ancora. Vogliamo, vogliamo riprendere questa liturgia, vogliamo vivere nuovamente insieme questo momento dell'incontro con Gesù nell'atto dello spezzare il pane. Che il Signore ci dia questa gioia di riconoscerlo non solo nell'interno familiare delle nostre case, ma soprattutto e di nuovo nella liturgia. Potremmo dire, per concludere con il Coelet, c'è il tempo della tristezza e il tempo della clausura forzata nelle nostre case, ma ci sarà e c'è comunque il tempo della gioia, dell'incontro, della liturgia, della liturgia che viene vista e vissuta pubblicamente e viene accolta nel cuore da tutto il popolo di Dio raccolto nel nome di Gesù. Buona domenica!